Ciao amore! Wow! Ma che bellina che sei! Saresti perfetta per salire sulla nostra auto! Mamma mia, sei stupenda! E come mai ti sei vestita così bene? C'è per caso un evento particolare oggi? No! no? no. Ciao Vane! Ciao, Ciao amore, anche tu come sei bella con questo verde fosforescente! Che cosa festeggiamo? No? Niente? No. E allora, come mai? Mi siete vestite così bene? Siete... per stare in casa? Perché voi vi vestite sempre bene? Ti vedo un po' stanca, amore. Eh? Vuoi sì, fare qualcosa ragazzi, di. Wow, fammi vedere questa magliettina che abbiamo comprato ieri. Mamma mia, che bella! Si sono dimenticate. Guardate, ragazzi, mi sono bruciata. Eh, qua ti sei bruciata è vero. Eh, vabbè, sai come? Te lo ricordi? Sì, perché mi è caduta? Perché a me se un pezzo della mia pasta, allora me è caduta sui ginocchio e era bollente. Esatto, questo ti fa capire che non bisogna mai, mm. quando vi dico non avvicinatevi mai alle pentole sul fuoco, perché se per errore ve ne cade uno addosso, vi bruciate. Vabbè, quindi oggi non è nessuna giornata importante, nessuna giornata particolare, anzi vedo che sei abbastanza annoiata di questa giornata, vero? Uh. Ok, va bene, va bene. Allora niente, io torno lo no, dico. cosa pensavi? Ma no, non pensavo a niente in realtà. Tornerò a fare quello che stavo facendo, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao, ciao. Ragazzi, avete sentito? Nessuno si ricorda quale giorno sia oggi. Quindi, dovrò subito prendere dei provvedimenti per farglielo ricordare, perché oggi, ragazzi, è il mio compleanno. Ma sembra che a nessuno interessi e soprattutto che nessuno se lo ricordi. Dovrò escogitare qualcosa per far sì che a loro venga in mente. Scrivetemi nei commenti quale suggerimento io possa dare a loro. Oh, bambine mie dolci, cosa fai? Compiti, brava amore. E tu mangi il gelato, eh? Senti, Vanessa, ma che giorno è oggi? Il 12. È il 12, quindi di che mese? Luglio. Luglio, bene. E cosa succede il 12 luglio? Boh... Niente. Niente, niente, niente? niente? No. niente. Fai i compiti? Ah, ma lo so che tra 13 giorni partiamo in Sardegna. Non vedo l'ora. Guarda che secondo me se vai avanti così tu rimani a casa invece. Anastasia, pensa una cosa. Se invece di quel gelato tu stessi mangiando una bellissima e buonissima piena di panna montata fettina tettina di torta, perché potresti mangiare una fetta di torta? Perché Vanessa è stata promossa, allora non amo festeggiare la promozione. Risposta sbagliata, Anastasia. Ma tu vuoi venire in vacanza o vuoi restare con Vanessa qui? Io voglio venire in vacanza. Ecco allora di ragionare, ragionare molto di più. Dunque, bambine, io mi sento alquanto offesa dalle vostre risposte e quindi me ne vado di là. Ragazzi, ma il 12 luglio, è il 12 luglio, giusto? Sì, sì. Però oh, Ani, visto che bella giornata oggi, c'è un bel sole, però perché la mamma è così strana oggi? Boh. Mm. Il 12 luglio, il 12 luglio, il 12 luglio, no? Sì, però Ani, non capisco 12 luglio che giorno è di così importante, sì. vero? È un giorno come tutti gli altri. Ani, l'ho vista la mamma che ci stava spiando, comunque, shh. andiamo dalla mamma!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 Non, ah, non lo so! Ragazzi, non aprile! Ho origliato quello che dicevano in cucina e sono proprio ignare del fatto che oggi è il mio compleanno. Credevo mi stessero facendo uno scherzo e invece no. E questa gliela farò proprio pagare. Quando sarà il loro compleanno mi comporterò nella stessa identica maniera. Ma intanto continuerò ad ignorarle e vediamo se vi entra qualcosa in zucca e magari si illuminano. E voi ragazzi, vi siete mai dimenticati il giorno del compleanno dei vostri genitori? Scrivetemelo nei commenti! Sì, in verità, no, noi stavamo, stavamo scherzando. scherzando, sappiamo tutto! Vero, Ani? No! Sì, sappiamo <ride> tutto che oggi è il sì. compleanno della mamma. Infatti abbiamo preso, allora, carta per i regali che dopo andremo a prendere in casa, oh, forbice... Scotch e penarelli per scrivere gli auguri. Iniziamo con i regali. Allora andiamo a prendere di là, ok? okay. <susurra> Mamma, ciao! Ciao! <susurra> andiamo a prendermi un altro, ok? Anni, vieni un attimo adesso in pacchetto Impacchetteremo questi regali e dopo vediamo, ok? Dopo prendiamo ancora bene. Sì, bene. un po'. Iniziamo con il cuore che ho preso io, va bene? Sì, però iniziamo Abbiamo preso questa carta bella con le stelline. Iniziamo. Vai, metti qua oh, non Così? Sì, vai Ok, questi tre insieme E poi vanno questi questi due insieme adesso oh. e poi la successione qua non è successo uh -huh. niente E mi dai i pezzi lumi quando servono quelli corti Allora, adesso abbiamo finito di fare. Guardate i pacchetti. Scriviamo qui. Buon compleanno mamma. Da Vanessa e Anastasia. Io scrivo dietro il mio foglio. Vai Anna... a Anastasia Allora, quello si su. Allora, poco poco. Quindi faccio solo i voti. Ok ragazzi, guardate, qui davanti mm. e poi dietro. Quello sono okay. tanti che vedete, ragazzi. Tanti auguri yeah. a te. Auguri yeah. a te. Yeah. Allora, uno è quest è questo è uno dei tuoi regali yeah. che abbiamo inventato. Ma metterate. quindi sapevate che era il sì. mio compleanno? Sì. Ah, mi avete fatto uno scherzo Ma io ci sono rimasta malissimo Pensavo che mi eravate <ride> dimenticate Mamma Murino, Grazie Ma ah, quindi sapevate del mio compleanno? Sì Li avete preso in giro? Io ero convinta che voi non vi foste ricordate del mio compleanno Io ci ero rimasta malissimo Grazie Murino <ride> Grazie Guarda mamma Tu non, di... non... mamma Quantiamo i regali? Sì, Uno? Mamma. Due, tre. Quattro, quattro, ma tutto questo che l'ho fatto io, mamma. cinque con... sì. E sei? Sei regali. questo sette. Grazie. Allora, e questo? Apro. Apro io? Allora. E leggiamo prima le letterine. Avete visto, ragazzi? Io ce l'ho rimasta male, mi ero arrabbiata tantissimo, invece, loro oh, mi stavano Dai, facendo mia. uno scherzo. Allora, mamma, qua c'è scritta. Ok. Ma no, prima di qua perché c'è scritto già? Ah, questa è la parte di Vanessa. Sì. Auguri mamma, ti voglio bene. Sei la mamma più brava che ho mai visto. Sei bravissima, gira. Vanessa, mamma, ti amo. Grazie, Gia. amore anche io ti amo tantissimo tantissimo grazie amore guarda eh? sì, ho fatto la faccina ah la faccina anche io guarda eh. come puoi vedere sì, sì, ci sono gli occhietti e la bocca e i cuoricini e poi guardo dentro ok. ah devo ah. aprirlo così? no aspetta so. mm -hmm. eh, e lei. Allora, allora, c'è scritto Anastasia. Anastasia da parte di Anastasia mi ha fatto la bustina la mia piccolina Poi ok fai okay. un pochino così perché non Tant... sei mamma adesso è tu adesso è tanti auguri mamma ti amo tanto qui un pochino così perché non sei la eh vabbè ma lei piccolina grazie amore anche la mamma ti ama tanto lo sai vero? sì allora adesso. Anche sì, se ne aveva presa in giro. Chiudi gli occhi non e li deve pescare lei, ok? Allora, vai mamma, chiudi gli occhi. Uh giù sono. E questo. Ok, okay. Apri aprilo. Allora, vediamo un po' cosa. No, questa Bene. non è una lettera perché volevo, ho fatto delle lettere ah no si sì, questa è la T di tanti auguri ah la T di tanti auguri guardate che invenzione con lo scotch hanno realizzato le lettere una di tanti auguri e l'altra di Hattie Borde wow, guarda, guarda brava amore siete state bravissime anche a fare questo wow che bello che bello adesso ne pesco un altro e vediamo wow che non fare, così bello. quando lavoro organizzo le mie penne qua dentro ma guardate che bello che no ma guardate un po' ragazzi l'astuccio pop it ma che mamma fortunata che eh, ma. sono visto che ti piace un po' so, fai anche tu eh si sì, dentro ci metto tutte le mie cosine da sì, lavorare sì, sì, sì. Anche da dentro, eh? Certo. Okay, Grazie. Allora, io me ne tolgo Oh, che bellino! Un super eroe! Con... Ah, ma due! Scusa, non ne avevo visto! E gli smalti colorati. visto in che guarda, questo guarda, è guardate, guarda, il mio colore preferito. le vedere, mamma? Sì, oggi amico. Anastasia mi ha pitturata le unghie che non ho, perché io non le ho le unghie, Prove. di rosso. E quindi, giustamente, mi hanno regalato altri due smalti che sì. poi proverò. Piccolino. Che carino, amore! Un panino con hamburger dentro. Ah, no, no, no. Buonissima Quello um, col cuore. People. Ah, ah me lo uh, ah, Ancora smalti, ma devi diventare. Questo qui fanno tutti i Ah, quindi me lo E questo è molto più bello, guardate. Fai fino un Glitterato. sono eh, due. Dai, dai, uno solo Ani, dai. <ride> Una, è okay, questa yeah, okay. io me lo ricordo perfettamente. Ok. Ok. Oh, I posti. Visto so che scrivi tanto? I posti? Certo, questi mi servono tantissimo. Tu da attaccare su. Da attaccare sul computer i miei appunto. E ci sono anche i tuoi colori preferiti, i blu è vero, e i sono... Allora. E infine, ma non ah, per va. importanza, l'ultimo regalino delle mie bambine. Ah, le mollettine. Le mollettine che sono sempre utili perché tra un po' andiamo al mare. Ok, benissimo, guardate come sono bella. Adesso bimbe dovete fare una cosa perché la nonna Elisa prima mi ah, ha portato un regalino. Ah, non correte soprattutto con il regalo. Io me ne tolgo, non ditevi niente, ah ce n'è un'altra qua. Ma che sorpresa che mi hanno fatto! Perché? Questo è da parte della nonna Elisa e del nonno Silvio sì, che non ringraziamo faccio, faccio pubblicamente faccio è bellissimo il sì, sì. pacchetto liscia okay. vediamo se riesco ad aprirla e che ce l'abbiamo fatta okay. Quindi, okay. adesso questo lo aprirà E' ah, ah, certo che lo apro io, è mio oh ragazzi questo sì, è, un ah, ah, so, sì. è un pacchetto è un è un profumo buonissimo. Poi Anastasia lo nasconderò perché altrimenti tu me lo finisci in tempo zero e mi potrei arrabbiare. Ma dov'è il profumo? Vai su! Mm, che buono che è! Io lo usavo quando ero ragazzina! È una stella! È una stella! Voi non potete capire! Mi è la bontà di questo profumo, la fragranza e l'aroma se riesco ad aprirlo. È uno è un è un aprirlo! <ride> È un incubo perché è a forma di stella. Oh, ok, ferme, no, ferme. No, è una stella, guardate che meraviglia. Mettiamo, vediamo. Proviamolo subito. A me quello messcolo. Che buono! Quanti ricordi Ma con questo profumo? profumo? Guardate bimbe, che meraviglia, e è bellissimo! Va bene bimbe, io non so come ringraziarvi di questa sorpresa! Ah, è che meravigliosa sorpresa che mi hanno fatto le mie bambine adorate io mi ero arrabbiata e invece mi stavano facendo una super sorpresa il video ragazzi quindi finisce qua noi vi salutiamo, speriamo che vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e mettete tantissimi like ciao, ciao.